Ciao, oggi volevo parlarvi delle impostazioni di colore di Clip Studio Paint, che è qualcosa sulla quale si trova davvero poca informazione. Ho fatto un bel po' di esperimenti e ho trovato delle cose piuttosto strane nel modo in cui Clip Studio Paint gestisce i colori. Rispetto a Photoshop si può scegliere colore, però non si può scegliere RGB, ciano, magenta lavora esclusivamente in rgb niente di male anzi consiglio a tutti di lavorare esclusivamente in rgb e di trasformare in ciano magenta solo alla fine ci sono diversi motivi per farlo però ha anche delle impostazioni nelle preferenze qui alla voce color conversion ci sono queste impostazioni su rgb ciano magenta per di più nel menu view color profile ci sono queste altre impostazioni allora si comportano in maniera piuttosto strana vediamo un attimo di capire cosa significa un profilo colore alla sveltissima ma giusto perché così siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda un colore è definito sempre da tre coordinate eh, possono essere RGB, possono essere colore, saturazione, luminosità, qualsiasi colore io decida di, di mostrare a schermo, di disegnare, di scegliere, insomma, è fatto da tre coordinate, per esempio questo verde qua, se clicco qui è fatto da 59 su 255 di rosso, 248 su 255 di verde, e 10 su 255 di blu. Se per esempio metto a 255, che è il massimo, il rosso e a 0 gli altri due, ecco che appunto ho il rosso. Green a 255 ho un verde puro. Aggiungendogli un altro po' di rosso, così via, cambia ma cosa significa 255 di verde è questo verde chiaramente lo vedo a schermo però voi potreste vederlo diverso sul vostro schermo è semplicemente un verde molto forte detto così senza dire niente a questo servono i profili colore queste coordinate appunto di ogni colore sono all'interno di uno spazio che è rappresentato in questo disegnino da questa forma a, a unghia sarebbero tutti i colori mh, visualizzabili nel mondo fado a vedere per esempio come è fatto il profilo srgb che è il profilo più diffuso nel mondo vedo che il profilo srgb corrisponde a questo triangolo qua. Cioè il green che abbiamo visto prima, col 255,000, sta qua su. Significa che tutti questi verdi fuori dal triangolo esistono nella realtà, ma non sono rappresentabili nel profilo colore sRGB. Questa è una rappresentazione bidimensionale. In realtà, essendo tre coordinate, è uno spazio tridimensionale. Qui è come se ne vedessimo solo una fetta. Significa che questi colori, semplicemente io non potrò mai sceglierli nel selettore colori posso vedere solo i colori che il mio schermo può mostrare se però vado a guardare quali sono i colori stampabili ovviamente dipende dalla stampante però per esempio eh, tipica stampante europea è euroscale coated su carta patinata N non c'è in questo caso il bordino sono rappresentati solo con dei puntini però queste sono le zone vedete per esempio la carta patinata può mostrare molti più colori di una carta non patinata quella ruvida diciamo si riesce a fare colori meno brillanti molti meno questo è uno spazio colore tipico fogra eh, che si utilizza per la stampa ci sono dei colori per esempio guardate questa zona qua dei turchesi e degli azzurri che qui ci sono però se io vado sul srgb scopro che non sono che sono fuori dalla zona quindi i colori stampabili da una stampante sono di più di quelli dello spazio srgb in realtà sono anche di meno per esempio nella zona appunto dei, dei verdi chiari quindi sono due spazi non perfettamente sovrapponibili. Per questo motivo non esiste un unico spazio colore eh, eh, l'SRGB ne esistono altri per esempio proprio per venire incontro all'esigente della stampa esiste il profilo Adobe RGB che è molto più ampio e comprende praticamente anche tutti i colori stampabili e queste sono delle rappresentazioni grafiche di questo problema cioè del fatto che lo spazio sRGB è ampio ma non contiene tutti i colori stampabili lo spazio adobe rgb è il più ampio comprende la maggior parte dei colori stampabili le cose al giorno d'oggi si complicano perché i dispositivi sono sempre migliori lo spazio srgb ormai è diventato piccolino se voi avete un ipad un iphone un samsung galaxy quasi tutti i dispositivi adesso utilizzano uno spazio colore più ampio che però non è l'adobe rgb eh, perché nel cinema si comincia a utilizzare soprattutto questo DCI-P3, la Apple ha fatto una sua versione del DCI-P3 che sta spingendo molto, l'intenzione della Apple è che diventi il nuovo sRGB, diciamo che ci sono degli spazi colore più ampi adesso che sono soprattutto ragionati per i contenuti audiovisivi dove i colori sono molto più brillanti che non sulla carta. La situazione sta cambiando, non ci si può più accontentare dello spazio sRGB perché la maggior parte dei dispositivi non lo è più, i nostri schermo mostrano più colori dello spazio srgb è un argomento che ho già affrontato in questo video colore digitale le basi che trovate sul mio canale quindi quando io dico la coordinata 255 di verde 0 degli altri sto semplicemente indicando la punta di quest'angolo ma se io non specifico quale triangolo sto usando, se il triangolo è sRGB o il triangolo Adobe RGB, quello stesso 25500 può significare due cose molto diverse. Avere una coordinata, un valore di colore senza specificare il profilo nel quale lo descrivo è come avere un numero senza conoscere in che unità di misura mi sto esprimendo. Questo oggetto pesa 10%. 10 cosa 10 kg, 10 grammi, 10 libbre. Lo spazio colore è importante perché altrimenti non so che colore mostrare. Se ho registrato, per esempio, 255.00 nello spazio Adobe RGB, quindi bello grande, e poi il programma che me lo mostra non lo sa, crede che sia sRGB, mi mostrerà questo colore qua che è molto più spento. Quindi io preparo una bella immagine con i colori brillanti. Dopodiché la mostro su un programma che non capisce questa cosa. Mh, suppone che sia sRGB, perché la maggior parte dei programmi suppongono sRGB e tutti i colori della mia immagine diventano smorti. Clip Studio Paint è capace di capire i profili nell'immagine oppure no? La risposta è no all'inizio. Un modo veloce per capire se un programma che usiamo per disegnare è capace di leggere i profili dai file oppure no è ottenere lo stesso file codificato in diversi spazi colore. Se le varie versioni le vedete diverse significa che il vostro programma non capisce i profili colore. Invece se li vedete uguali il programma li capisce. Questi cinque file sono, ognuno, vedete, ha scritto proprio nel nome il profilo colore nel quale è salvato, Adobe RGB, SRGB, poi questi due sono altri due profili molto ampi, questo WACD RGB è, è particolare perché è un profilo fatto male, che quindi si nota subito se il vostro programma non ha la gestione colori, questo è il normale visualizzatore immagini di Windows, ho aperto la versione Adobe RGB, se mi sposto eh, a vederne un'altra degli altri file ProfotoRGB, RGB dopo un attimo vedete l'immagine torna alla stessa Apple RGB, SRGB. Sono la stessa immagine. Ovviamente alcuni colori più brillanti potrebbe essere che in sRGB non si vedano, semplicemente perché lo spazio colore sRGB non li contiene. Però vedete pur passando da un'immagine all'altra non noto differenze. Ovviamente qua in mezzo c'è anche il video che state guardando e quindi potrebbe essere che il profilo nel quale è codificato questo video faccia delle ulteriori modifiche. Questa ultima immagine WACT RGB è un'immagine che se la vedessi in un programma che non capisce la gestione dei colori la vedrei con dei colori completamente fuori. Come vedete invece qui non cambia niente. Il visualizzatore immagini di Windows ha la gestione dei profili. Se faccio la stessa cosa vediamo in Clip Studio, apro questi file che dovrebbero essere tutti uguali e si vede subito che non è così. I file sono diversi, eh, non dovrebbe succedere in un programma che interpreta i profili correttamente. Cambiare il valore nelle impostazioni non ha alcun cambiamento. In pratica qualsiasi immagine voi aprite per Clip Studio Paint è un'immagine sRGB quindi lui non bada assolutamente al profilo dentro le immagini ma dà per scontato che si tratti di un'immagine sRGB che è vero nella maggior parte dei casi ma potrebbe non essere così. Di sicuro anche l'impostazione appunto nelle preferenze non ha alcun valore dal punto di vista dei file che andate ad aprire vediamo però a cosa può servire vedete quanto è strano il file wacked. Quindi facciamo subito questa prova, facciamo un nuovo documento a colori e facciamo delle prove. In questo momento nelle mie preferenze è impostato Adobe RGB perché io voglio poter disegnare con tutti i colori visualizzabili da una Cintiq che sono maggiori di quelli dello spazio sRGB. È il motivo per il quale di solito si acquista anche un monitor di qualità. Comunque per esempio appunto se avete un ipad state disegnando su uno schermo che mostra più colori dell'SRGB disegno dei colori appositamente per, per vedere colori molto brillanti e li accosto a una versione un po meno brillante ma che possa notare la differenza che spero che nel video si possa notare che non ci siano problemi con la compressione del video questo documento in teoria è in adobe rgb nelle preferenze e ho scelto adobe rgb come spazio di lavoro quindi Teoricamente questo dovrebbe essere in Adobe RGB. Faccio un salvataggio del file di Clip Studio in formato Clip. Se io faccio un'esportazione, esporta in JPEG, gli dico di eh, scegliere RGB, color, voglio esportarlo in RGB, e di metterci il profilo. Vedete che c'è l'opzione, metti il profilo nel file. Spuntatela sempre, perché avete visto che è importante sapere con che profilo è stato fatto, è stato fatto un file. Non lasciate i file. Senza indicazione di profilo, perché altrimenti siete nelle mani del programma che deciderà di aprirli. La maggior parte delle volte farà finta che si tratti di sRGB, ma non è detto, potrebbe fare le cose più strane. E ovviamente se è un programma sciocco come Eclipse Studio che non ci bada, è inutile metterla o non metterla, però... Eh, almeno se poi lo passate a Photoshop, Affinity, un, un programma che bada ai profili, se voi lo inserite dentro al file è sempre una buona idea. Ho ottenuto questo file qua, illustration jpeg. Apriamolo in Affinity per vedere cosa mi dice. Affinity mi dice è in Adobe RGB. Adobe RGB. Quindi vedete correttamente Clip Studio, perché appunto ho fatto la spunta su Embed, ha inserito Adobe RGB. I colori sono quasi simili, ovviamente quasi perché Adobe RGB comunque non è il profilo del mio monitor. Il problema di Clip Studio è che lavora nel profilo del vostro monitor. Per me, per esempio, per come lo vedo qui adesso, il verde di Clip Studio qui è più brillante di quello che ho ottenuto qua giù. Anche i rossi, sono più brillanti nel mio display qui che non in questa versione. Questo tra l'altro è il segno che in Clip Studio, indipendentemente da quello che voi avete scelto qua nelle preferenze, se voi non fate nient'altro, quello che state eh, disegnando lo state disegnando nel profilo del vostro monitor. I colori che vedete qui non sono quelli che vedrete nel file esportato, perché sono i colori del vostro monitor. Nel momento in cui fate l'esportazione, scegliere appunto il profilo qua nelle preferenze Adesso facciamo questa prova, se nelle preferenze da qui cambio da Adobe RGB a sRGB, quello più stretto, e faccio di nuovo un'esportazione, illustration export sRGB, faccio embed, qua vedete non, non posso sceglierlo qui, De devo sceglierlo in quelle preferenze laggiù, rinomino il file precedente come export Adobe RGB, RGB, apro questo nuovo file sRGB. Ecco che infatti Affinity mi dice questo file è in sRGB. E se io passo dall'uno all'altro, sono proprio diversi. Io non so se nel video li vedete cambiare, però io li vedo cambiare di brutto perché ovviamente questi colori che ho scelto, brillantissimi, eh, non ci stanno nell'sRGB. E quindi l'esportazione in sRGB è più spenta. La vedo chiaramente cambiare. Questo file ha i colori brillanti. Questo ha il massimo che si può fare nello spazio sRGB. Tra l'altro, ci sono dei criteri con i quali convertire i colori da uno spazio all'altro. Il criterio è quello specificato qua: mh, Perceptual, Saturation, Relative, Colorimetric. Di base è impostato su Perceptual, quindi in pratica il tentativo è quello di mettere il triangolo più grande dentro un triangolo più piccolo rispettando le proporzioni tra i colori. Quindi i colori potrebbero cambiare completamente ma essere comunque negli stessi rapporti tra di loro. Mentre invece guardate, se scelgo per esempio Absolute Colorimetric eh, e faccio ok, faccio di nuovo un'esportazione sRGB Absolute, cambia pochissimo nel video, probabilmente neanche ve ne accorgete, però i due sRGB potrebbero essere un po' diversi perché è cambiato il criterio col quale li ho esportati. Di sicuro sono diversi dal, da questo eh, Adobe RGB iniziale la cosa migliore sarebbe a questo punto sul profilo RGB scegliere il profilo del vostro monitor nel mio caso siccome stavo lavorando sulla Cintiq io questo profilo l'ho ottenuto con un colorimetro però è chiaro che siccome sto lavorando con i colori del monitor eh, in qualche modo il profilo nel quale lavoro è quello del monitor e quindi siccome quando esporto fa una conversione l'unico modo per essere sicuro che non ci sia alcuna conversione quando esporto e scegliere qui il colore del monitor se adesso qua faccio una esportazione di nuovo questa la chiamo sintic così so che è il profilo della sintic adesso se apro questo file affinity mi informa che ha il profilo della mia sintic e rispetto all'adobe rgb è leggerissimamente diverso forse nel video non ve ne accorgete neanche però di sicuro tra tutti quanti è l'unico è davvero uguale a quello che vedo in Clip Studio perché siccome in Clip Studio lavoro nel profilo del monitor, se quando esporto, esporto con il profilo del monitor, mi ritrovo ad avere gli stessi colori. Ovviamente non è una buona idea avere un file nel profilo del monitor, perché il vostro monitor lo calibrate un'altra volta tra poco tempo, insomma non è mai una buona idea avere dei file conservati nel profilo del vostro monitor. Però con un programma come Affinity, lo ha capito, o anche Photoshop, potete sempre andare a cambiare il profilo converti e lo potete andare a convertire per esempio in Adobe RGB, ho fatto una conversione, fare la stessa cosa che avrebbe fatto Clip Studio e ovviamente ottengo un risultato praticamente uguale a quello che con Clip Studio avevo già esportato. Quindi diciamo se volete portare il vostro file dipinto in Clip Studio dentro Photoshop, dentro Affinity, da un'altra parte, se proprio lo volete uguale vi conviene lasciare nelle impostazioni delle preferenze il profilo del vostro monitor. In questo modo almeno siete sicuri che quello che avete visto ve lo ritrovate di là. Di là però al più presto convertitelo in qualcosa di più utile. Al Altrimenti sappiate che quello che voi cliccate qui viene usato per la conversione praticamente. Quindi ogni volta che voi fate esporta eh, viene fatta questa conversione anche in tricromia. Quindi questo potrebbe spiegare perché se voi lasciate nelle preferenze come di default sRGB voi andate a fare la vostra bella esportazione e abbiamo visto che andate in un altro programma che ne capisce qualcosa, lo aprite e dite ehi ma non, non è uguale, ecco perché non è uguale, perché l'esportazione fa anche la conversione. Ricordatevi questa cosa, export fa anche la conversione in base a quello che avete indicato nelle preferenze. Ma quando lavorate non c'è alcuna conversione in corso. Quindi anche se voi avete scelto sRGB questi colori sono quelli del vostro monitor. C'è un'altra cosa ancora peggiore. Se invece di fare sport abbiamo usato sempre esporta finora. Guardate se io faccio salva duplicato in JPEG e quindi lo chiamo illustration, adesso metto dup e faccio salva. Se adesso vado ad aprire in affinity questo dup scopro che è in sRGB, rimettiamo adobe rgb e faccio salva duplicato, faccio di nuovo dup, lo sovrascrivo e lo riapro ed è di nuovo in sRGB, quindi utilizzando export viene fatta la conversione nel profilo indicato nelle preferenze e vedremo anche non solo, invece scegliendo save duplicate viene sempre salvato un file sRGB, ma in realtà non lo è Affinity Photo non vi avvisa quando un file che aprite non ha alcun profilo, sRGB è il default, non mi pare che ci sia un'opzione per dire avvisami se il file che apro non ha alcun profilo. Un'opzione del genere c'è la Photoshop, vedete profile mismatching o missing profiles. c'è la spunta ask when opening in Photoshop, quando apro il duplicato Photoshop mi dice guardate che non c'è alcun profilo specificato e quindi mi dice cosa devo fare e qua ci sono le opzioni non gestirlo fai finta che sia srgb fai finta che sia un'altra cosa salva duplicato non inserisce alcuna informazione sul profilo e quindi nella maggior parte dei programmi viene dato per scontato che si tratti di un file srgb ricordatevi comunque che voi avete disegnato tutto il tempo nei colori del vostro monitor quindi non in un profilo se questa conversione avviene avviene solo alla fine durante l'esportazione spuntando quella casella di embed icc. Ora veniamo all'altra cosa ancora più strana abbiamo detto che nel menu view sotto color profile possiamo vedere un'anteprima in una modalità di colore diversa. Quindi se noi andiamo sotto Color Profile Preview Settings, possiamo scegliere per esempio di vedere il nostro file con un'anteprima, adesso per esempio scelgo sRGB in maniera che si noti la differenza, e vedete questa voce Save on Canvas? Normalmente è impostata così, Save on Canvas significa che adesso lui questa scelta che... Sembra molto simile a quella che c'è in Photoshop di Proof. Cioè voglio solo avere un'anteprima di come sarebbe il mio documento in un altro profilo. E invece essendoci scelto Save on Canvas si ricorderà questa cosa e in pratica convertirà il documento in sRGB. Se invece voi lo mettete qui sarà effettivamente solo un'anteprima. Difatti se date ok adesso nel menu View, Color Profile, eh, vedete che è spuntata la voce preview. Se voi la tirate via, il colo eh, i colori tornano a essere come prima. Io ho impostato un tasto personalizzato e un po' più veloce: Command Bar Settings. Potete aggiungere dei tasti in più, per esempio, appunto View, Color Profile. Eh, vado ad aggiungere Preview Settings qua in fondo e Preview così. Così adesso quando premo questo. Adesso mi riapre questa finestra proprio perché avevo scelto configure only in this window e quindi ogni volta che voi fate il preview ve lo chiede di nuovo ma normalmente è impostato su save on canvas quindi se io adesso faccio un'anteprima in Adobe RGB e do ok vedete questo tastino è premuto quando lo, lo depremo è come essere andati qui sotto view. Color Profile e aver tolto questa spunta. Lo metto e lo tolgo e vedo l'anteprima in Adobe RGB del mio file. Io vedo i colori cambiare leggermente. Questo è il modo che vi offre Clip Studio per poter lavorare e vedendo i colori in anteprima in uno spazio appunto diverso. Adesso se avete salvato il file di Clip se lo ricorderà. Anche se io adesso vado nelle preferenze e scelgo qui sRGB... Do OK e riapro il mio file. Clip si ricorda che avevo scelto Adobe RGB per questo file, lo ha salvato. Se adesso quindi faccio un export, facciamo preview per distinguerlo dagli export di prima, dovrebbe essere dovrebbe, in Adobe RGB. Andiamo di nuovo a usare Affinity lo apro e effettivamente è in adobe rgb anche se ora nelle preferenze ho scritto srgb siccome per questo documento nelle impostazioni ho scelto adobe rgb questo documento sarà in adobe rgb se lo confronto con quello originale esportato in adobe rgb il, il primo che ho esportato vedete è lo stesso non si vede alcuna differenza quindi voi potete nelle impostazioni view color profile preview settings scegliere un profilo completamente diverso da quello delle altre preferenze è come se le preferenze fossero un modo per dare queste voci ai vostri documenti quando non specificate niente che io abbia impostato o meno L'anteprima di visualizzazione, questa impostazione di Clip Studio da selezionare qui va a sostituire quella generale. Adesso, se vado nelle preferenze appunto e lo ricambio, Adobe RGB, siccome nel mio documento view preview settings è impostato ancora questo qui, faccio esporta Illustration chissà, salvo. Vediamo, dovrebbe essere in sRGB. Lo apro? Sì, sRGB. La voce che voi scegliete nelle impostazioni qui va a sovrascrivere quella generale. Quindi, qua potete scegliere qualcosa di diverso, attivando il preview oppure no. Riuscite a vederlo con questi colori diciamo diversi ma vedete che anche se premo preview non succede niente non, non cambia il mio disegno mi aspetterei che, che cambi perché io l'avevo disegnato con colori forti che nell'SRGB non c'erano e com'è che quando faccio l'anteprima non li vedo. Vediamo se riesco a disegnare, no, non riesco a disegnare con un colore più forte. Che io attivi l'anteprima oppure no? E, e questo è molto strano perché mi aspetterei che nel momento in cui l'anteprima è disattivata io vedessi il mio file originale. Siccome qui ho scelto sRGB l'anteprima non fa nulla e questo è frustrante perché poi quando lo esporto eh, questo qui non è questo qua dietro, io non so se nel video lo vedete, ma, ma i colori qua sono in sRGB, eh, nonostante Clip Studio continui a mostrarmi i colori del monitor. Quindi questa anteprima praticamente non, non funziona benissimo. Questa anteprima non è l'anteprima di quello che io ho scelto qui, è quella che è la cosa strana, perché in Photoshop quando io clicco l'anteprima, la proof vuol dire che sto cercando di vedere i file come verrebbero nel profilo di destinazione. Invece in questo caso attiva un'anteprima stranamente diversa. Si comporta decentemente invece quando scelgo ciano magenta, adesso scegliamo per esempio Fogra, attivo l'anteprima e vedete i colori diventano quelli di una stampa. Infatti se adesso... Faccio, esporta, ovviamente devo scegliere un formato che possa mantenere la quadricromia, quindi scelgo tiff in questo caso perché non esistono i JPEG in quadricromia nonostante Photoshop permetta di salvarli, non si dovrebbero fare, sono fuori standard. Se qua scelgo quadricromia, embed profile, vado ad aprire questo tiff qua e effettivamente in quadricromia fogra e l'anteprima dei Clip Studio ha, ha dei colori diversi da, da quelli che vedo Dentro ad Affinity Photo molto probabilmente è perché Clip Studio dà per scontato che il display che state usando sia un display sRGB e probabilmente è lì il suo problema. Cioè quando attivate l'anteprima, l'anteprima di Clip Studio converte i colori del documento non nel profilo del vostro monitor ma converte i colori del documento nel profilo srgb e quindi se il vostro monitor come nel mio caso non è srgb l'anteprima diventa praticamente inutile perché finisce per, per rendervi tutto più saturo questo è un problema di diversi programmi che non hanno una gestione colore fatta bene perché abbiamo visto in questo video soprattutto la gestione colore dei file in apertura e durante il lavoro ma poi c'è una conversione che deve avvenire verso il vostro monitor perché anche il vostro monitor può avere un profilo diverso da quelli standard. C'è poi il paradosso che siccome appunto Clip Studio non capisce i profili in apertura quando voi riaprite gli stessi file esportati da lui in JPEG, ecco che voi aprite l'Adobe RGB e il l'SRGB e lui dà per scontato che siano entrambi in SRGB e quindi i file esportati da lui stesso poi non li interpreta. Se invece appunto l'abbiamo visto prima, quando li aprite con Affinity, ecco che si vede la differenza. Il file Adobe RGB aveva i colori brillanti che avevo previsto dall'inizio. Quindi in pratica da portare a casa c'è il fatto che Clip Studio è molto limitato rispetto alla gestione dei colori. Tutto quello che vi mostra a schermo ve lo mostra mandandovelo al monitor senza alcuna correzione colore. Gli stessi colori che voi selezionate nel momento in cui li guardate qui. O li guardate nel selettore colori non sono calibrati diciamo sono i colori del vostro monitor per quello alla fin fine quello che io faccio è nelle preferenze tenere qui il, il profilo del mio display perché alla fin fine ehm, qualsiasi siano le, le cose che scelgo anche se appunto vado a fare delle conversioni delle anteprime comunque so che alla fin fine quello che ho visto dentro clip studio è nel profilo del mio display non è profilato in pratica do per scontato che non abbia una gestione del colore posso utilizzare ovviamente L'anteprima, per esempio, fare un'anteprima in ciano magenta, avere una vaga idea premendo il tastino di come il mio documento potrebbe apparire in quadricromia, ma in realtà so che questa anteprima non è buona perché eh, manda i colori al mio monitor supponendo un monitor sRGB, mentre invece la Cintiq non è un monitor sRGB, è un monitor praticamente Adobe RGB. Ecco perché appunto un'esportazione del documento in quadricromia anche se voi lo state vedendo in Clip Studio in un certo modo, lo esportate in quadricromia, ci mettete il profilo, è un fogra, tutto quello che volete, poi lo aprite in un programma che invece tiene conto del profilo del vostro monitor e il risultato è diverso. Come vi ho detto non so se nel video riuscirete a vederlo però è diverso. Quindi in nessun modo l'anteprima qua di eh, Clip Studio è affidabile a meno che il vostro display non sia sRGB. Dovete avere un monitor esattamente sRGB che eh, significa aver fatto la calibrazione, non la profilazione, la calibrazione. Mm, vedremo magari la differenza in un altro video. La procedura più sicura dal punto di vista del colore è sapere che non ha il colore gestito. Quindi nelle preferenze mettete il vostro monitor. Fare un esportazione del vostro documento sapendo che mm. è nel profilo del vostro monitor a questo punto voi dovete avere un programma che gestisca il colore decentemente, andate ad aprire il vostro documento, vi apparirà nel profilo del vostro monitor e da qui decidete cosa fare. Per esempio, appunto, convertirlo ad Adobe RGB per archivio e lo mettete da parte perché così avete il file appunto in un formato standard Adobe RGB. E poi potete fare eventualmente le altre conversioni, quindi sRGB perché lo voglio pubblicare sul web, in un formato ciano magenta, che ne so, fogra, e questo è almeno lo state vedendo qui in Photoshop o in Affinity con i colori effettivi. Potete anche ovviamente da Clip Studio farlo, però sappiate che comunque dentro a Clip Studio non lo state vedendo benissimo. Clip Studio si disinteressa totalmente delle caratteristiche del vostro monitor. Badate bene che questo comportamento è un comportamento abbastanza standard, cioè supporre un monitor sRGB di pressoché tutti i programmi che non sono diciamo di stampa quindi un programma 3d qualsiasi come blender ha esattamente lo stesso problema o i programmi di editing video eccetera eh, cioè danno per scontato che il vostro display sia un display sRGB. vedremo poi parlando di blender come gestire questa cosa in, nel modo moderno che è appunto utilizzare aces una gestione colori è diversa da quella classica con i profili icc è disponibile in programmi come affinity come blender after effects nuke el diciamo forse potrebbe sostituire per ora sta sicuramente affiancando la classica gestione colore con i profili ICC. Si tratta della gestione con OCO che sta per Open Color IO e viene utilizzata pressoché in tutti i programmi eh, nei quali eh, diciamo che l'output principale eh, è il video e non la stampa. Quindi è abbastanza normale aspettarsi un comportamento simile da Clip Studio pensando soprattutto a un output video, non di stampa. O comunque insomma di sicuro si allinea al comportamento di tutti questi programmi che si occupano di immagini per gli schermi e non di immagini per la stampa. Anche in Blender, se faccio l'esperimento di aprire l'immagine, quella appunto rotta, diciamo, la vedo male. Senza altre impostazioni non è un comportamento anomalo, ecco quello che voglio dire non è che Clip Studio abbia un difetto in questo, lo è per chi è abituato a Photoshop, per chi è abituato a questi programmi che usano i profili CC. Nel mondo invece della grafica per gli schermi può essere un comportamento accettabile eh, tenete conto quindi che è meglio impostare il proprio dispositivo come una Sintiq su sRGB se voi volete che l'esportazione da Clip Studio corrisponda esattamente a quello che vedete, altrimenti appunto sapere che Clip Studio usa il vostro monitor, che è un pregio, eh, perché la maggior parte dei monitor di buona qualità sono capaci di mostrare dei colori che non sono nello spazio sRGB ma magari sono stampabili. Quindi non è una brutta idea esportare nel profilo del display e poi fare alla fine con un programma che gestisce meglio queste cose la conversione in ciano magenta perché questo vi garantisce il fatto che tutti i colori che avete disegnato in Clip Studio possono essere rappresentati al meglio del dispositivo di destinazione. Se avete una Cintiq come me, una via di mezzo appunto è impostare la Cintiq su Adobe RGB e mettere il profilo su Adobe RGB. Se voi fate una calibrazione decente di una Cintiq, riesce ad andare praticamente in sovrapposizione al profilo Adobe RGB e quindi avreste in Clip Studio una differenza molto piccola tra i colori del display e i colori che sono previsti nello spazio adobe rgb comunque insomma ecco dovete sapere che display avete perché clip studio usa il display senza fare una conversione verso di esso Scusate il video molto tecnico ma è una cosa che è da diverso tempo che facevo fatica a gestire adesso volevo condividerlo con voi perché so che è un argomento che per molti è complesso è sempre un problema quando disegniamo qualcosa e poi poi non otteniamo quello che vogliamo portandolo da altre parti. Grazie mille di aver sopportato la spiegazione fin qui e alla prossima.